Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cannolo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 6 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono cialde per cannoli, burro fuso, ricotta, zucchero, gelatina in fogli, gocce di cioccolato, panna fresca e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa posizioniamo la panna in congelatore che ci servirà più tardi ben fredda per essere montata. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i cannoli e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Uniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il burro. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in una tortiera del diametro di 20 cm rivestita sul fondo con carta da forno e elaterati in messo un foglio di acetato. Adesso andremo a lavare il boccale e posizioneremo la tortiera con la base in frigo. Abbiamo lavato il boccale, adesso mettiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi, a velocità 10. Mettiamolo da parte, senza lavare il boccale. Adesso posizioniamo la farfalla sulle lame. Riprendiamo la panna dal freezer versiamola nel boccale la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5 La panna è montata, mettiamola da parte, senza lavare il boccale e senza più avere la farfalla, mettiamo lo zucchero e la ricotta. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 versiamola nella ciotola con la panna Nel frattempo, in un pentolino, andremo a sciogliere la gelatina in 50 g di panna. Versiamola nella ciotola ed amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo le gocce di cioccolato ed amalgamiamo delicatamente. Riprendiamo lo stampo dal frigo e versiamo la crema. Riponiamola in congelatore per almeno 6 ore. Trascorso il tempo abbiamo rimosso la torta dallo stampo. Adesso la decoreremo con le cialde di cannolo spezzettate e la granella di nocciola. La torta è pronta, serviamola. Torta cannolo. Si conserva in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta!